Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi presento un'applicazione per la matematica che si chiama Photomat ed è in realtà aumentata perché va a risolvere dei problemi di aritmetica, le equazioni, problemi di trigonometria, il calcolo infinitesimale, problemi di statistica. È disponibile l'app per ios e per android e vi metterò il link sotto questo eh, mini video come si fa dopo aver aperto l'app sul proprio dispositivo si punta sul problema da risolvere viene fornito tutto il procedimento di risoluzione nei vari passaggi per, attivare poi, per arrivare al risultato si ottiene anche il grafico possibile percorrere soluzioni alternative i vantaggi e gli svantaggi. I vantaggi sono che lo studente può studiarsi il procedimento ed imparare. È molto utile questa applicazione per allenarsi, utile per controllare le proprie risoluzioni ed avere feedback. Lo studente potrebbe usare l'app, eh, questo è un aspetto eh, contrario all'utilizzo di questa app è solo per copiare una risoluzione e un procedimento. Questi sono gli esempi quando usare Photomat in qualsiasi momento per esercitarsi nella risoluzione dei problemi per apprendere. Un consiglio, il docente potrebbe consigliare agli studenti di utilizzare l'app Photomat in uh, homework per avere un feedback sulle esercitazioni fatte per apprendere i procedimenti, anche quelli alternativi. Ora andiamo a vedere come funziona l'applicazione. Una volta che avete installato l'applicazione e l'avete aperta eh, con la fotocamera disponibile potete uh, puntare, ad esempio, su una. Uh, un problema di eh, tipo matematico, esempio questo, prendendolo magari dal libro. Ecco, vedete che uh, qui uh, mi dà la risoluzione uh, uh, dell'equazione uh, e, uh, e mi mostra uh, poi la, uh, i passaggi della soluzione, tutti i passaggi. Poi mi dà spiega i passi, ecco, uh, e successivo, cioè spiega tutti i passaggi e quindi può essere molto utile dal punto di vista eh, didattico. Ecco. Torniamo un attimo indietro, mi dà un, mh, poi anche il grafico e, e, e poi mi, mi dice di scorrere per vedere le altre eh, soluzioni dell'applicazione. Dell Torniamo indietro e eh, quindi vi ho presentato la, questa app abbastanza utile per la didattica della eh, matematica.